Metterò assieme le parole, i gesti, i gusti di mio padre, i fatti di rilievo della sua vita, tutti i segni possibili di un'esistenza che ho condiviso anch'io. Nessuna poesia del ricordo. Nessuna gongolante derisione. La scrittura piatta mi viene naturale. La stessa che utilizzavo un tempo scrivendo ai miei. Anirno ha per me una qualità speciale. La potenza della sua scrittura invoglia a scrivere, mette in moto una serie di energie profonde e quasi magiche che, che invogliano a scrivere, a mettere in atto anche un, un gesto creativo. Nell'estrema impudicizia della sua scrittura, che non risparmia niente né a se stessa né agli altri, io sento una grande empatia. Riesco a specchiarmi facilmente in quella solitudine, in quel sentirsi fuori posto che l'ha attraversata per anni e, e che poi si sedimenta in una zona di te, perché quello che tu vivi nell'infanzia e nella prima adolescenza lo vivrai per sempre. e La scrittura è anche un esorcismo e lei lo applica di storia in storia, di racconto in racconto. Il mio primo incontro con lei è stato nella scrittura. Conoscendola l'ho ritrovata, l'ho vista. L'ho vista anche nelle sue timidezze, nella sua chiusura, nella sua uh, difficoltà. E, e l'ho amata e la amo per quello. Eh, perché ha il coraggio di stare nel suo corpo difficile, nella sua vita difficile. Io credo che lei abbia pianto questo libro. Vuole recuperare il suo rapporto con il padre questo rapporto che a un certo punto dall'adolescenza si è spezzato per sempre per raccontare di questa ferita profonda sceglie di raccontare la storia della famiglia che come tutti i bambini, i ragazzini fino a, fino a quando non c'è quella mossa e per dire io sono io si specchia nella sua famiglia e pensa che quella sia la vita e quindi è una vita semplice, rude, vicino alla miseria e dalla quale poi si stacca attraverso, non attraverso i soldi, ma attraverso la lingua, il pensare, la vita e quindi attraverso la via della cosiddetta cultura. È la separazione e la ferita che divide lei da suo padre, dalla famiglia. Ed è, ed è scritta al calore bianco, insomma, è un ghiaccio bollente.